E poi sulla riduzione accise birra 2022, decreto MEF in pubblicazione in gazzetta ufficiale, si continua con il decreto sostegno ITER convertito in legge, in arrivo nuovi codici Ateco per l'accesso agli aiuti e eh, l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda gli aiuti di Stato e energie al quadro UE per far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina infine uno sguardo all'economia sulla pagina dedicata dal Corriere.it e partiamo subito dal caro bollette verso un nuovo decreto si parte dal quadro UE degli aiuti di Stato Energia fa il punto Rosi D'Elia sul caro bollette si va verso un nuovo decreto per sostenere le imprese il punto di partenza è quello degli aiuti di Stato Energia appena approvato a Bruxelles ma il governo non cambia direzione sulla modalità di utilizzo dei sostegni riconosciuti sotto forma di credito d'imposta lo ha annunciato il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco durante il question time al Senato il 24 marzo 2022. Sul caro Bollette, non è così lontana l'ipotesi di un nuovo decreto per sostenere le imprese. D'altronde, a Bruxelles sono già state poste le fondamenta per l'approvazione del quadro UE degli aiuti di Stato Energia sarebbe questo il punto di partenza per la definizione di un nuovo pacchetto di sostegni per contrastare l'aumento dei costi di elettricità e gas ad annunciarlo è il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco durante il question time che si è tenuto il 24 marzo 2022 al Senato alla luce dell'attualità servono quindi nuovi interventi portando lo sguardo dal particolare delle esigenze dei singoli cittadini al panorama generale Vuol dire che i fattori di rischio legati alla guerra in Ucraina troveranno posto anche nel documento di Economia e Finanze 2022 che deve essere definito entro la scadenza del 10 aprile e che rappresenta la base per pianificare strategie economiche e finanziarie da realizzare nei tre anni successivi. Nel frattempo in Europa si valuta la possibilità di prorogare l'applicazione della clausola di salvaguardia in scadenza a fine 2022 Continuiamo con la riduzione accise birra 2022, decreto MEF. In pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sta per essere appunto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e prevede l'applicazione di aliquote ridotte per il prodotto immesso in consumo nell'anno in corso, esclusivamente quindi per il 2022. Le domande per i rimborsi devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale. Vediamo che all'interno del testo che è scaricabile attraverso l'apposito box ci sono le istruzioni e le modalità attuative per richiedere anche il rimborso si tratta del decreto che è stato firmato il 21 marzo 2022 e a darne notizia allo stesso MEF sul portale istituzionale con appunto la notizia del 24 marzo scorso il Ministero dell'Economia e Finanze fa sapere che il decreto è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Continuiamo con il decreto Sostegniter convertito in legge in arrivo nuovi codici ATECO per l'accesso agli aiuti. Fa il punto Rosy Delia sul decreto Sostegniter convertito in legge entro 90 giorni nuovi codici ATECO dall'Istat per inquadrare le imprese del settore matrimonio e degli eventi e l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio. Il passaggio è necessario anche per permettere l'accesso agli aiuti che sono già in campo o che arriveranno. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda gli aiuti di Stato Energia e il E per far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina nell'articolo di Francesco Rodorigo la Commissione europea adotta un quadro temporaneo di crisi per attenuare l'impatto economico della guerra in Ucraina sui paesi membri UE sono previste tre tipologie di aiuto di Stato fino a 400.000 euro per sostenere le imprese colpite sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati e supporti per compensare gli aumenti di prezzi dell'energia. Infine uno sguardo all'economia sulla pagina dedicata dal Corriere.it che apre sul gas come fare a meno della Russia, l'energia sarà razionata, tutte le risposte nell'articolo di Stefano Agnoli e Francesca a basso e poi gas russo in rubli per Draghi è violazione contrattuale e chiede aiuto agli Stati Uniti e al Canada e poi per quanto riguarda i numeri del giorno 10 roaming all'estero in Europa sarà gratuito per altri 10 anni e poi l'1% i mutui tassi in rialzo il fisso sopra l'1% come cambia la rata tre esempi per capire e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è intitolato i supermercati più convenienti e quelli più apprezzati la classifica di altro consumo fa il punto su eh, quanto eh, indicato nel report di altro consumo su eh, quelli che sono considerati i supermercati più convenienti e più apprezzati il 76% degli intervistati non ha mai acquistato in un supermercato online ma eh, la tendenza sta eh, cambiando ovviamente tutti i dettagli sono all'interno dell'articolo che eh, vi invitiamo a leggere e eh, per questo e gli altri contenuti del Corriere.it vi invitiamo ad abbonarvi e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui